Cosa la porta qui a parlare a politicamente scorretto? Quanto è importante per lei eh, parlare alla gente di questa sua esperienza, parlare eh, di mafia qui a Casalecchio stasera? Beh, intanto io naturalmente ho ricevuto questo gradito invito e ho, quindi ho accettato, naturalmente quello che posso dire da parte mia, probabilmente io posso portare un'esperienza eh, del, del milanese, della zona del milanese, quindi quella mia e di tanti altri colleghi sindaci. Ci sono esperienze anche più, titolo, più titolate, le sue esperienze ancora più, pesanti che sono per me anche fonte di conoscenza che l'iniziativa di questa sera è voluta proprio, secondo me è necessaria e mi è utile per quello, per confrontarmi, per conoscere e quello che dicevo è fondamentale partecipare a queste iniziative per fare crescere una rete che metta in rete appunto le esperienze e ci dia anche delle delle, possibilità, delle nuove operazioni fatte nei vari comuni che diano la possibilità di creare situazioni di contrasto forte all'illegalità.